Vai, vai, facciamo questo game. Sono curioso, sono curioso. Sono curioso. Primo tentativo, eh. Primo tentativo. Voglio, voglio giocarla così, voglio giocarla così. Sono, sono curioso di sapere come finisce questa cosa. Ok, o ok, giustamente il controllo. Ok, ok. Ce l'ho, ragazzi. Ce l'ho. Ora costruisco pure. Guardate, sono troppo bello. No, vabbè. <ride> No, ma c'è qualcuno che veramente ci crede a sta cosa? No, perché voglio dire, non è che sia così semplice. Vabbè, ragazzi, parlando di cose più serie, volevo dirvi, comunque, che ormai sono cinque mesi che io faccio streaming sul sito Viola. Ogni sera, infatti, giochiamo assieme a Fortnite, Hyper Escape, a Code Warzone. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziatemi a seguire. Quando l'ho letta a sta sfida, ho detto: no vabbè, <ride> tanto finisce male. Cosa potrebbe mai andare bene? Però poi ho detto. Proprio per questo, secondo me, è la sfida giusta. Eh, io devo vedere i, i tasti. Oh, dove sta andando? Dove sta andando? Calmi, calmi tutti. E eh, vabbè, vabbè, moi mi dicono forte, sono scarsone. Non, non sai. Ah, quello la visuale, la devo girare con quell'altro. Già già messo un pallà. Calmi tutti. Ok. Ok. No, da quell'altro lato, fra. Ce l'ho, no, raga, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. È fatta, è fatto. È vinta, è vinta. È win, è win. È win. Guardate con che maestria mi giro. Guardate con che maestria mi giro. Da dai, entra nella porta! Girati! No, si gira con quell'altro. Open. Questo è quadrato. Mamma! Che perdere? Allora, raccogli, raccogli, raccogli. raccogli, piglia l'arma. Mamma mia, raga, troppo forte. Ora prendiamo un po' di materiali. No, tanto. Tanto lo costruisco. Cioè, voglio. Neg? Andiamo. No, no, fra però non mi devi fare incazzare. Oh, scendi. No, dall'altro lato, dall'altro lato, ok. Raga, c'è un tipo, c'è un tipo. Io so che posso eliminarlo. Io so di essere capace di eliminarlo. Con che pulsante si spara? Ok, dovrebbe essere quello. No, sono bloccato. Con questo si spara. Ok, ok, ok, ok, ok. Calmi, calmi. Mi sto a con la visuale. Mi sto un la visuale. Non riesco più a visualizzare. Ok. Io sparo, io sparo e ricarico. Non fa niente, sparo e ricarico. Nammo, nammo, nammo. Oh, Vabbè. ma che è venuta in mente sta malsana idea, tizio? Non c'è nemico. C'è nemico. Madonna, c'è la miseria. Questo era pure scarso, eh.